Siamo a Sanremo con Noemi, Made in London è il tuo ultimo disco, a parte che è una copertina bellissima. Hai visto? Bellissima, la bellissima. bellissima. Allora, il sound è molto internazionale, come mai questa scelta di Londra come, come città per vivere e tutto? Ma guarda, io mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono detta due anni fa sono stata coerente con me stessa in questi, dischi, in questi due dischi che ho fatto Dico, sono, eh, sono contenta di chi sono, delle mie canzoni in realtà sì ero contenta ma non fino in fondo perché mi rendevo conto che per esempio dal vivo dovevo sempre mettere alcune cover perché magari quel tipo di sound che mi piaceva non c'era all'interno del mio disco secondo me questo era un grave gap all'interno di quella che era, che era poi il fatto che io insomma, canto inediti dovrei essere una cantante che canta inediti mi farebbe strano sentire Michael Jackson che canta anche se Michael Jones non c'è più però cantare un inedito di qualcun altro allora dico vabbè io quel sound lo, lo vorrei voglio provare a fare un disco eh, internazionale e moderno che però non si dimentichi del fatto che io sono una cantante italiana quindi mi sono messa in gioco io con la mia vita mi sono trasferita a Londra e ho iniziato a fare i Session session a frequentare gente, a uscire con eh, gli autori che poi mi sono diventati degli amici e, e insomma cercando di creare quello che avevo in Italia anche lì a Londra il risultato è Made in London, di cui sono anche produttrice artistica e devo dire che è stata una bellissima esperienza perché moltissimi pezzi li ho scritti io, c'è un pezzo bellissimo che si acciaio, anche questi qua di Sanremo e, li ho coscritti e sono molto importanti perché sono, sono, per me è un, up, un upgrade all'interno della, della mia carriera e sono contenta che siano piaciuti anche fino adesso anche agli altri, parlo di quelle persone che mi stanno vicino, che mi direbbero subito se sono delle... No, sono cose molto che non belli, bene. perché ve sentito. E, e anche la mia discografia, sono rimasta molto, molto contenta di questo, insomma. Eh, I due pezzi che ho a Sanremo sono sempre scritti da me in collaborazione con altri autori, e è Un uomo un albero, è un pezzo che parla di come mi piacerebbe essere, mi piacerebbe essere tutto ad un pezzo, con una bella pianta da terra, ma solide radici eh. <ride> e invece pure bagnati dal sole invece parla di, di come è bello amarsi così come si è <ride> senza cioè io diciamo che era non di autoerotismo nel senso di, di <ride> però di come ci si ama in maniera no eh, come si ama se stessi e perché potrebbe anche essere confuso, però ognuno di canzoni ci può vedere anche quello pode, che vuole, diciamoci la verità. E quindi questa sensazione, bagnati dal questo calore che ti avvolge, mi sembrava bellissimo, spero non aver capito. Sì, Sanremo appunto per la prima volta come autrice, sì. è una, una tensione particolare il fatto sì. di essere lì su quel palco a cantare le sue canzoni, Guarda, io vi ricordo il primo Sanremo che io cantavo. La canzone l'avevo la scelta, però l'aveva scritta il mio produttore, l'aveva arrangiata il mio produttore. Secondo Sanremo ho scelto la canzone e ho scelto chi il produttore, e, e l'autore assolutamente, che poi è stato bellissimo. Quest'anno un ulteriore è un ulteriore è come si dice eh, order. e devo dire che però ci sta perché in realtà era, era un'evoluzione che io sentivo profondamente di doverla fare e sentivo profondamente che andava fatta perché veramente avevo la percezione che mancasse qualcosa all'interno um, del mio mondo musicale e spero di averlo riportato indietro con questo viaggio in Inghilterra che spero che continuerà <ride> Senti, la serata dei cantatori ti proponi un pezzo che avevi già cantato X Factor, la costruzione sì. di un amore sì. eh. Fossati è un, forse uno dei più grandi in assoluto a livello di, di, di, di testi eh, ma poi Fossati lo sai una cosa è bella che lui ha scritto un sacco di canzoni diverse e, e per esempio anche un sacco di canzoni molto più leggere della costruzione di dell un amore a me piace il fatto che, che ci sia questo binomio nella musica da una parte la musica un po' più pesante e dall'altra parte una musica un po' più leggera eh, e poi la costruzione di un amore la scelta proprio perché mi fa pensare alla costruzione di qualcosa che ami, no? non per forza dell'amore, ma anche la costruzione di un disco, la costruzione eh, di se stessi, di quello che uno ha È l'evoluzione. l'evoluzione, quindi sì, io penso che per me è stata una scelta bellissima e eh, l'orchestra è fantastica quando suona. Spero che vi piaccia. Senti, sarai a, a Firenze il 29 aprile all'Obiol. Sì, vi prego venite numerosi che il posto piano che è abbastanza capiente. Esatto, sì, però è un posto storico. Se a Firenze che rapporto hai eh, con la città, se ci vieni con, con, con, con Beh, i genetini? Beh, allora io diciamo che Firenze, penso parte di... Metà delle persone che lavorano con me sono di Firenze, il mio ufficio stampa, la mia band, eh, sono per lo più fiorentini, per esempio faceva parte della mia band anche Giacomo Castellano, Bernardo Baglioni, pure un chitarrista molto bravo e sono contenta Gioca in casa. io gioco in casa a Firenze poi mi piace tantissimo e devo dire che è una grande città se dovessi pensare di andarmene via da Londra o da Roma sicuramente Firenze sarebbe la, la scelta più adatta poi Lungarno, mi piace, piccolina e poi ho detto che dal vivo stanno aprendo un po' di locali in più stanno cosa... Sta rinascendo, Sta rinascendo, eh? Eh, rinascendo poi, un po'. E poi c'è il mio Piero a Firenze, il mio <ride> Quindi farei, vabbè, quindi The Voice, rifai The Voice. Sì, e quindi... più agguerrita che mai, ragazzi. Benissimo. Avevo fatto le prove l'anno scorso. <ride> Era un rodaggio. Benissimo, dai, mi fai un saluto per Full? Questo. Certo, un saluto per tutti i lettori di Full, ma per tutta la redazione di Full. Ciao ragazzi. è in bocca al lupo. <ride> eh, <sì>. Ciao. <ride>